Salve a tutti, sono Don Simone Zonato, assistente del MAC di Vicenza. Sono in chiesa, sono davanti alla statua della Madonna che c'è qui nella mia chiesa. È una statua che mi piace molto perché perché rappresenta Maria che, eh, come, un, come una madre che, che, che trattiene Gesù, un piccolo Gesù, un Gesù bambino che, che la sta tirando, ecco, perché vorrebbe molto probabilmente andare a, a giocare, ecco, la, la, la, la, la sta trascinando e Maria anche deve sollevare la... La, la gonna per, per star dietro alla, alla foga di questo piccolo Gesù e, ed è tirata da Lui, ecco, mi, piace, mi piace molto questa immagine, ecco, perché intanto rappresenta Maria come una, una madre, una madre giovane che, che così ha, ha a che fare con il figlio, che accudisce il figlio, che sta socializzando il figlio e... Mh, e dall'altra parte però questo Gesù che, che, che tira la madre, ecco, che, la, che, che la porta, che la trascina, ecco, proprio anche l'abito stesso di Maria è proprio tirato, è teso da, dalla parte di, di Gesù. E secondo me è un'immagine molto bella, ecco, questo Gesù che, che tira la madre, che è una madre che segue la forza di questo figlio e lo seguirà fino alla croce e là sarà tirata non solo la sottana di Maria ma sarà tirata anche la sua anima. Ecco, credo che sia una bella immagine per tutti noi ecco, di questo Gesù che ci, che ci trascina, che ci tira, che ci, che ci porta con sé e noi però allo stesso tempo siamo come Maria educatori di questa parola di questo Gesù, siamo noi nel mondo a doverlo annunciare, a doverlo farlo crescere, a doverlo portarlo all'interno della società e mi sembra una bella immagine che affido a ciascuno di noi.